Sì Presidente, allora, ehm, come diceva bene lei Presidente, l'articolo 25, comma 13 dello Stato di Roma Capitale recita che il sindaco e la giunta capitolina sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dall'Assemblea capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente all'Assemblea stessa. Io credo che l'assessore calabrese abbia comunicato adeguatamente e tempestivamente all'Assemblea Capitolina con nota del 9/4/2021 le ragioni per cui non si è attomperato alla mozione numero 15 del 2021. E proprio per questo lo dico fin da subito: il Movimento 5 Stelle ovviamente voterà contro alle tre mozioni eh, di sfiducia, di revoca della delega all'assessore Calabrese. Vorrei poi, però, perché mi ha fatto molto ragionare le parole che ha detto lei, Presidente, perché lei giustamente dice che. Eh, ci vuole rispetto per gli atti che sono, sono votati in aula da parte della giunta e su questo concordo con lei che ci vuole rispetto, ma ci vorrebbe anche lo stesso rispetto da parte degli altri gruppi ad atti già votati, perché mi sembra che negli ultimi mesi in assemblea capitolina si sia più volte votato riguardo la ZTL e più volte riguardo la ZTL, si è votato. Eh, sostenendo o meglio con la maggioranza dei consiglieri hanno sostenuto che la stessa dovesse eh, rimanere attiva così come eh, e le porto solo scusamente a titolo d'esempio nel consiglio straordinario sul commercio è stato votato un ordine del giorno che dava determinati indirizzi e indicazioni poi però è stata presentata successivamente una mozione solo una settimana dopo non mesi dopo, una settimana dopo che andava esattamente nel verso contrario. Io vorrei capire quindi, intanto non credo, o meglio, anche se è possibile ci vorrebbe anche buonsenso, nel senso che se un'aula già si è espressa su un tema, non capisco come sia possibile presentare e portare al voto atti sullo stesso tema a distanza di pochi giorni. E questa già la trovo un'anomalia, dall'altra parte credo che contestualmente questa cosa porti solo esclusivamente a confusione e a un indirizzo non chiaro che viene dato dall'Aula alla Giunta, perché quest'Aula ha dato più volte sia per quanto riguarda il commercio con l'ordine del giorno del Consiglio straordinario, ma soprattutto sulla ZTL, più volte indicazioni alla Giunta, che sono sempre state ottemperate, sempre. E soprattutto sono state ottemperate in una visione che è la stessa che ha il gruppo di maggioranza, perché quando l'assessore calabrese nella nota di risposta parla che non esiste un'offerta adeguata... Di, di sosta eh, alle molteplici attività previste in zona gialla arancione sono le stesse motivazioni che noi abbiamo portato in quest'aula quando siamo andati a bocciare altre mozioni dello stesso tenore della mozione numero 15 del 2021 che già erano state presentate detto questo io credo che l'assessore calabrese abbia motivato perfettamente con la nota che non sto qui a rileggere ma che è nelle mani di tutti i consiglieri perché è stata a tutti trasmessa ed è pubblica poiché eh, nella parte in cui spiega i perché è un comunicato eh, stampa, i motivi per cui non è stato temperato alla mozione numero 15. Noi eh, lo sosteniamo, noi crediamo che stia lavorando bene e eh, il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà ovviamente contro alle mozioni presentate. Grazie.